In questo nuovo video, oggi andiamo a vedere questo gruvino in slap che hai appena ascoltato dove lo puoi trovare sul mio metodo ebook Easy Slap troverai nei link in descrizione le varie informazioni vale a cercare è un metodo che parte praticamente da, da zero per impostare la tecnica dello slap in particolare questo è l'esercizio numero 11 e andiamo a lavorare tutto con il pollice per migliorare eh, le ghost note, quindi il tocco anche con il pollice e qualcosetta sull'emmeron Allora partiamo! Praticamente noi abbiamo un fa poi ghost note sull'ipotetico fa appena suonato poi andiamo sul sole e facciamo la stessa cosa qua stiamo ragionando tutto ad ottavi molti esercizi io li ho scritti appunto proprio in ottavi perché sono poi più facili da leggere e poi li si possono interpretare comunque al doppio della, della velocità quindi diventerebbero poi dei sedicesimi eh, quindi abbiamo Fa, Gost, Sol, Gost qua abbiamo un Si bemolle che va sul Do naturale in M ron. Uh, Cos'è l'emmeron? Quando io colpisco una volta, quindi in questo caso con il pollice, thumb, e poi con la mano sinistra vado a fare, vado a suonare anche un'altra un nota, vado ad aggiungere un'altra nota, a sostituire quella precedente. La corda sta vibrando sul si bemolle, con il dito ben a martelletto, che può essere il mignolo, oppure l'anulare, vado a prendere... A scendere e prendere il DO senza ribattere con la mano destra. Questa cosa qua è, è poi molto utile perché mi fa suonare eh, con la mano destra una nota ma in realtà poi ne, ne escono due, quindi più avanti ci saranno degli esercizi dove andiamo a mischiare queste queste tecniche per raggiungere delle velocità poi più alte. Quindi ehm, una cosa che non ti ho detto prima, la ghost note come la suono allora, con la mano destra è come se fosse una nota, come se fosse così, è la sinistra che deve andare a stoppare e, e, e non far uscire la nota. Quindi vado a, ad appoggiare le dita senza schiacciare. cerco di tenere comunque sempre almeno due dita sopra, perché altrimenti eh, in alcuni punti della tastiera c'è il rischio che escano degli armonici o comunque delle risonanze. Quindi eh, fai attenzione a questa cosa, appoggia almeno, almeno due dita sopra e tieni in maniera da non essere né troppo leggero né troppo pesante. Eh, andando avanti, quindi abbiamo Fa, Sol, Si bemolle, e ribattiamo un Do con il pollice, l'ultimo quarto da un quarto. Nella seconda battuta eh, scendiamo di corda, quindi andiamo a Si bemolle, ghost, Do, ghost, Mi bemolle che va sul Fa, quindi è esattamente uguale una quarta sotto in pratica. Eh, Mi bemolle fa, andiamo anche qua a fare il nostro Ron. Questa volta sarà un ottavo. Poi dobbiamo tornare giù sul nostro fa grave e usiamo questa Ghost Note che io ho segnato su un ipotetico Do perché io ho appena fatto Mi bemolle Fa sulla corda di Re. Ritornare qua, quindi ho una corda che non suono, ci metto la ghost note qua per poi tornare giù. Mi raccomando, quando suoni con il pollice, non cambiare l'angolazione quando vai a colpire altre corde. Quindi, se sono qua, così. se vado giù, se vado ancora giù, così non fare questo errore, vedi perché andresti a sportare il suono. Invece, eh, il mio consiglio è quello sempre di, di tenere la stessa angolazione del, del pollice rispetto alla corda quando, quando vado a cambiare corda poi c'è chi fa anche in altri modi però io lo consiglio così eh, quindi proviamo a suonare l'esercizio insieme piano piano mettiti delle basi di batteria sotto inizia a partire a velocità molto basse poi aumentale e spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo vai a dare un'occhiata ai miei lavori sul sul mio sito ci sono anche altri book per bassisti tecniche slap, slap, double thumb, eh, si lavora sul blues, incastro basso batteria, timing, ci sono veramente molti metodi a dei prezzi veramente bassissimi tipo 10 euro. Ci vediamo al prossimo video, grazie ancora e ciao a presto.